Questi anni, il calore è un calore un calore unico, è fino 2008 conquistato il titolo NBA con la propria franchida per chi ci sta emozionando da anni, per chi è qui domani per questa partita di lusso e a cui auguriamo un senato incredibile. All'NBA è un onore avere l'unico Doc River. L'ultima volta, l'ultima volta che Boston ha fatto un'apparizione in Italia era proprio il 2008 l'anno in cui Boston si è aggiudicato il figlio NBA e un augurio che si fa l'Acus e con il super Maybe another. Yes, we, we came back. First of all, hello everyone. Oh, we came back to Italy to get our good luck charm back. We can go to the finals and win it again this year. Uh, delle partite che si dalla partita di superare in Italia, verde e tema NBA. Il successo che porta l'anello alla mano, un successo che appartiene al verde di Monto, un successo che appartiene a Tocca Rivers.